valuti tecnologici? Ah, I tecnologici appunto stanno subendo questo mm. diciamo, reflusso no, della mm -hmm. la tendenza della, della liquidità e hanno, eh, sono, erano apprezzati sostanzialmente come eh, dei bond a lunghissima duration, quindi eh, vedevano apprezzare i futuri flussi eh, di cassa e di utili, eh, venivano scontati a dei tassi eh, vicini allo zero, quindi questo eh, alimentava la, la, il ferveglio che venivano poi eh, prodotti da, dalle, dalle banche d'affari e poi ovviamente espressi eh, dai prezzi di mercato, però appunto come un bond a lunghissima scadenza con la fase di rialzo dei tassi hanno visto questa tendenza a ritorcersi contro, contro di loro e quindi eh, i prezzi che stiamo vedendo ovviamente sono, stanno tornando in molti casi interessanti e saranno anche quelli da... Uh, calibrare e valutare soprattutto con i, le prossime mosse di, di rialzo dei tassi per poter tornare ad eh, entrare su, su molti di questi titoli che comunque hanno ovviamente la, la possibilità di agire in un mercato con pochi concorrenti perché poi un'altra delle caratteristiche di questi big tech è che non operano nel mercato concorrenziale ma sono di fatto degli Uh, oligopolisti nella migliore che dei caso. casi o anche addirittura dei monopolisti quindi possono poi riuscire a superare uh, senza difficoltà anche dei periodi in cui effettivamente c'è una situazione uh, reddituale per loro che, che non è uh, delle migliori pensiamo solamente un flash che Amazon ha fatto eh, i primi utili dopo vent'anni che era quotata che aveva visto le proprie quotazioni salire in maniera esponenziale, quindi per farci capire che uh -huh. ra rappresentano un unicum che non va valutato, interpretato come titoli più tradizionali che invece hanno nell'effettiva capacità di generare utili, immediati, eh, la loro uh, ragione d'essere e, e la, la loro uh, base di, di valutazione. Quindi qui siamo su un'altra un dimensione, ovviamente frutto de della modernità, della tecnologia, di nuovi settori che prima non esistevano, che però... Uh, ovviamente hanno delle caratteristiche particolari che mol per molti versi possono sembrare dissonanti o, o poco uh, giuste no? rispetto a tutto il resto del mercato, però in realtà eh, questi sono, sono, sono i dati a cui ovviamente ci dobbiamo conformare ecco eh, Gabriele io vorrei chiudere con una battuta no? visto che stiamo parlando di titoli eh, tecnologici ci dobbiamo preoccupare per Mark Zuckerberg perché l'abbiamo letto anche nel nostro TG eh, Flash News di come in realtà eh, si è scivolato addirittura fuori dalla top 10 cosa mai verificatasi eh, della lista dei, dei Billionaires Index è stato superato anche dal nostro eh, Giovanni Ferrero ma soprattutto in un anno eh, il suo impero Meta ha perso quasi 90 miliardi un investimento soprattutto quello sul metaverso che non sembra dare affatto i frutti sperati ecco te lo ripeto ci dobbiamo preoccupare per lui ma io credo che mm, non è il caso di preoccuparsi <ride> perché sicuramente ah, vede dei dati negativi però credo che possa dormire sonni più che, che tranquilli anche se ha qualche decina di miliardi in meno però perché ne ha così tanti ovviamente non, non dovrebbe preoccuparsi per il proprio futuro, per la propria vecchiaia, quindi lasciamolo tranquillo e rimaniamo tranquilli noi per lui perché probabilmente noi certo certo. Altro no, ma più al di là esatto al di là delle battute di spirito, il punto è questo: una tua previsione, perché lo sto chiedendo insomma, ai vari analisti, proprio sul metaverso. Secondo te si rivelerà come sostiene Zuckerberg un investimento vincente? Non magari nell'immediato, ma da quei a dieci anni, oppure si rivelerà un flop? Ah, sicuramente in un periodo medio-lungo probabilmente ha, ha ragione lui e avrà mm. ragione lui, però nell'immediato dimostrano i dati di, di una, un buco di, di bilancio che ovviamente eh, incide sul, sulle valutazioni della de, società principale, cioè Meta